Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. L'altro giorno è arrivato il motore nuovo, lo trovate già impolverato perché nel frattempo l'ho utilizzato per due o tre giorni, ma pesantemente, sia col piatto falciante che con la fresa come vedete adesso. Allora ve lo volevo solo presentare brevemente, magari qualcuno di voi ha lo stesso problema che ho avuto io, nel senso che gli si brucia il motore, gli si fonde quello che è motore vecchio non riparabile, non conviene ripararlo, e ecco allora ci si rivolge a motori di sostituzione. Adesso vediamo un attimino quali sono i criteri che mi hanno portato a scegliere questo motore invece che un altro. Rieccoci sul canale, il criterio principale che può portare alla scelta di un motore invece che un altro è la forma dell'albero motore in uscita eccolo qua questo è quello del lombardini im 350 ha la forma conica e questo mi ha portato a dover scegliere un motore invece che un altro qui va calettata la frizione quindi se voi dovete acquistare un motore nuovo dovete prima di tutto vedere che tipo di albero motore avete questa è la discriminante principale per scegliere un motore invece che un altro questo è un, è un albero conico da 23 da 23 mm ne esistono da 22 da 25 quindi dovete essere certi di quello che acquistate in questo caso avendo un motore lombardini ho acquistato un motore già con flangia compatibile con quel tipo di attacco la flangia costa una cinquantina di euro in più ma ne vale la pena perché senza quello non potete montarlo al posto del vecchio motore vi faccio vedere non guardate che è sporco ma come vi dicevo ci ho lavorato questa è la flangia che viene venduta ovviamente insieme al coperchio del motore è tutto un pezzo unico voi non dovete fare nulla semplicemente togliete il vecchio e mettete il nuovo ci sono già le sedi dei fori filettati e di una comodità incredibile non bisogna fare modifiche né niente allora due parole su questo motore questo è un benzina ovviamente quattro tempi valvole in testa 13 cavalli e un 389 390 di cilindrata dispone già di tutte le sicurezze ovviamente è uno spettacolo vi dico subito che rispetto al vecchio fa meno rumore perché l'altro praticamente era uno scarico libero e soprattutto non fa odore, l'altro ci si intossicava con i fumi di scarico, questa non si sente nulla, quindi con questo lavoro senza cuffie e lavoro a lungo senza essere disturbato dai gas di scarico. Ovviamente è un cinese rimarchiato, adesso guardando l'etichetta mi rendo conto che ho ragione, è un fukai, famosissimo fukai, chi non conosce il fukai? <ride> è un modello importato ovviamente da Ama ed è prodotto da questa azienda cinese che onestamente non conoscevo però ho visto che sono più o meno tutti uguali le componentistiche sono quelle eh, speriamo bene quindi vediamo come va e quanto dura brevemente vi spiego i leveraggi qui abbiamo l'acceleratore manuale che si può collegare come ho fatto io anche all'acceleratore sulla stegola dopo vi faccio vedere rubinetto della benzina aperto chiuso e leveraggio per comandare l'aria in accensione quando il motore è freddo si chiude l'aria parte e si riapre l'aria perché sennò poi si ingolfa valvole in testa ormai è una soluzione adottata da tutti tanta plastica questa purtroppo la dovete mettere in conto e ovviamente protezione sulla marmitta vi faccio vedere il filtro dell'aria è un filtro d'aria di carta rivestito di spugna, lo si può soffiare per un po' di volte e poi penso proprio che debba essere cambiato perché gli elementi filtranti in carta non permettono il lavaggio. Eccolo qui, dentro c'è la carta piegattata quella filtrante e fuori c'è la spugna. Allora, ovviamente arriva senza olio, io ovviamente l'ho riempito di olio con un 1040, ho lavorato 2-3 ore, l'ho tolto e ho messo l'olio nuovo non ho letto le istruzioni onestamente l'ho fatto così giusto per fare una sorta di rodaggio e poi dentro siccome avevo dell'additivo ceramico ho fatto che mettere una goccia che tanto vale non gli fa è un antiattrito ma è una cosa mia eh, quindi voi non è che dovete per forza fare la stessa cosa perfetto l'acceleratore manuale che ovviamente ha il ritorno con la molla l'ho collegato alla stegola quindi io da qui riesco a pilotare ovviamente è una cosa utile se dovete farla senza questo non è che potete lavorare con l'acceleratore messo sul motore l'unica cosa negativa è che il comando di spegnimento è qui quindi probabilmente farò una derivazione lo porterò lì sulla stegola avevo già messo l'interruttore col vecchio motore mi ero trovato bene allora difetti di questo motore questo motore qui per fortuna perché se l'avesse avuto sul vecchio non saremmo qui a fare questo video ha il sensore di mancanza di olio quindi cosa succede quando lui lavora se sente che manca l'olio spegne il motore mi è successo più di una volta in discesa perché avevo fatto il livello soltanto a metà con la pendenza il sensore non è stato più bagnato dall'olio e lui mi ha spento il motore ho dovuto girare il motocoltivatore al contrario e quindi lui ha cominciato a lavorare eh, di nuovo è un bene un male probabilmente bisogna regolare molto in modo molto fine il livello dell'olio io adesso l'ho fatto a tre quarti l'altra volta era a metà e con tre quarti problemi ancora non ne ho avuti ultimo ma non per ultimo il consumo dunque ieri ho lavorato circa tre ore con un pieno di benzina eh, sempre a manetta eh. sempre a 3600 giri tutto quello che mi dava lo prendevo perché prima avevo il piatto falciante poi ho messo la fresa vedete poi il video sulle qualità del motocoltivatore reversibile vi faccio vedere anche un pezzo di fresatura del terreno e sentirete che il motore gira sempre a manetta quindi io al minimo lo uso soltanto per gli spostamenti e per le manovre Avevo chiuso il video, poi mi sono reso conto, non ve l'ho fatto vedere in moto, quindi ho detto tanto vale che riapro tutto perché che senso ha vedere una cosa statica e non serve a nessuno. Allora nel frattempo l'ho utilizzato, eh, non l'ho pulito, quindi il motore che avete visto prima è più pulito di quello di adesso e questo mi serve per farvi vedere lì dove si sporca. Si sporca esattamente qui, vedete? Tira su erba ed entra dentro. Allora l'accensione è molto semplice. Abbiamo il tasto di accensione destro, qui rosso, acceso spento, quindi lo mettiamo su ON. Dal momento che l'ho utilizzata da poco, non riesco a partire con l'aria chiusa, come se fosse fredda. Dal momento che è caldo, parto con l'aria aperta, tutta aperta. Regolo leggermente l'acceleratore, ma poco. Ho regolato il numero di giri, in modo tale che al minimo stia basso perché c'è una vite laterale, ve la faccio vedere, con questa vite laterale si regola il minimo, l Ho smanettato un po' poi alla fine ho trovato una combinazione corretta e penso che sia giusto così, ora vi faccio sentire un po' su di giri come va abbiamo sia l'acceleratore manuale che è quello sulla stegola. Ecco, questo è il numero massimo di giri che raggiunge. È molto silenzioso. Io, come paragone rispetto all'altro, questo è silenziosissimo. Come vi dicevo, non metto neanche più le cuffie. Spero che questo video vi sia stato utile. Se dovete fare un acquisto del genere, tenete conto soprattutto, anzi la cosa principale, è la forma dell'albero in uscita che avete. Quindi dovete smontare il vecchio, togliere la frizione, se è conico o cilindrico vi permette di scegliere un motore invece che un altro. Questo è un motore conico da 23 e la flangia ci va perché è un vecchio Lombardini, è una flangia fatta apposta per i Lombardini. Togliete il vecchio, mettete il nuovo non c'è da adattare nulla, è comodissimo da quel punto di vista, costa un po' di più, eh, ma d'altronde se uno non ha la testa, è riferito a me, che potevo fare attenzione quella volta, e mi risparmiavo 300 e fischia euro va bene dai spero di avervi presentato un'alternativa ai vecchi motori ce ne sono di tutti i tipi potete scegliere su vari siti vari shop magari cercate proprio su google il tipo di motore che vi serve da lì vi, vi appaiono una marea di siti anche quelli un pochino meno famosi che però hanno delle buone alternative se non li trovate su agri Euro, lo trovate su mano a mano li trovate un po dappertutto bene vi ringrazio per essere stati con me se avete domande da farmi su questo motore, sulla trasformazione dal vecchio al nuovo, e sul nuovo montaggio, me lo scrivete qui nelle note e vi rispondo volentieri, cerco di rispondere a tutti. Termino il video, rinnovo i ringraziamenti, buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.